Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci, dovremo essere in diretta. Diamo un paio di minuti alle persone che possono collegarsi. Aspettiamo un secondino che le persone cominciano a collegarsi tutte. Intanto che aspettiamo... I nostri cari amici di Focus 3.0 e che si colleghino questa serata un caloroso saluto a Derico Balantini e Anna Tamburini che mi hanno dato anche questa sera la possibilità di fare questa diretta un abbraccio di cuore a tutti e due grazie infinitamente vediamo si sì, eccoci qua buonasera buonasera Katia, Tina, Raffaella, buonasera, benissimo, ho visto che siamo online, perfetto, credo che l'audio sia funzionante, benissimo, ok, ciao, ciao, buonasera, buonasera a tutti, bentornato, ciao a tutti voi, sempre un piacere rivedervi tutti. È sempre un piacere rivedervi. Beh, come ho detto prima, allora intanto che tutti i nostri amici si stanno collegando, diamo un paio di minuti. Ringrazio di nuovo Anna e Enrico. E questa sera, come ben sapete, affronteremo il discorso sugli incontri con il mondo dello spirito. In, particolar, in particolarità, la tematica di questa sera sarà l'evoluzione dell'anima l'evoluzione dell'anima dei nostri cari quando sono nel mondo dello spirito, ma anche l'evoluzione dell'anima nostra quando siamo, mentre siamo qui incarnati, perché, come ben sapete, l'evoluzione dell'anima continua, è, è sempre in continuo percorso di, di evoluzione, di studio, di apprendimento e di verifiche che vengono fatte sia nella vita terrena ma anche nella vita del mondo dell'oltre, nel mondo spirituale. A volte pensiamo che passati nel mondo dello spirito sia tutto facile, tutto fermo e siamo in attesa che avvenga qualcosa, ma invece si lavora molto di più, in alcuni casi ci viene anche detto che um, la vita inizia nel mondo dello spirito. Perché qui, come sapete, abbiamo delle emozioni, fare, ci siamo rincarnati per fare delle determinate esperienze, a volte facili, a volte meno facili, per apprendere, per evolvere, ma anche e soprattutto per amare, per condividere. per dividere un qualcosa di molto più grande, per poi passare un giorno nel mondo della luce, fare tesoro di tutte le esperienze che mi hanno fatto nel mondo terreno ed evolvere di nuovo nella casa del Padre, nel mondo dello Spirito. Vediamo un attimo se i nostri amici stanno collegando, sì, stanno tutti collegando, buonasera, buonasera, benissimo. Messo. molto bene quindi come abbiamo detto ehm, parleremo dell'evoluzione dell'anima come nella della nostra evoluzione ma anche quello del mondo dello spirito mi è successo in tanti casi che ehm, mi sono ricevuto in tanti casi, molte domande persone che volevo sapere come evolvono o anche cosa fanno i nostri cari nel mondo della luce, nel mondo dello spirito. Uh, ma soprattutto uh, a volte creano um, pensieri quando uh, il, il caro, il trapassato non riesce ancora a parlare. O non è tra virgolette disponibile o in alcuni casi è impegnato in un qualcosa, sta, a volte mi dicono sta lavorando, è impegnato in un qualcosa che a, che a noi non ci viene dato sapere, ma non tanto perché è un qualcosa di segreto o perché non riusciamo a comprendere, perché quell'anima ha bisogno di fare un determinato lavoro nel mondo dello spirito. Un'altra cosa importante è il tempo nel mondo dello spirito, differenza fra il nostro e il loro, sono um, due concetti completamente differenti, il loro tempo, il tempo del mondo dello spirito, il tempo dell'anima, è talmente veloce o talmente lento in comparazione con il nostro, noi abbiamo un modo terreno, anche proprio un sistema che il tempo va a diciamo, scorrere, nel mondo dello spirito no. A volte, anzi molte volte le anime hanno bisogno di rincarnarsi nel mondo terreno, come noi, incarnarsi per utilizzare la velocità, o in, unica, in altri casi la lentezza, per poter sfruttare il tempo ed evolvere. Conosciamo ma, anche la nostra vita. A volte abbiamo uh, eventi ed esperienze che uh, hanno bisogno di tempo. Noi pensiamo nella nostra mente che o desidereremmo che, che fosse tutto veloce, eh, che potessimo apprendere e, e capire nel, mo nel modo più veloce possibile. E invece no, a volte abbiamo bisogno dei nostri tempi. Come viceversa possono esserci casi... Non unicamente a livello spirituale, ma anche altri tipi, su altri tipi di cose, altri tipi di soggetti, anche e soprattutto amore, che sono più veloci. Il corpo di fulmine, due anime che si incontrano e si amano. Quindi questo è anche il tempo, dove invece nel mondo dello spirito il tempo ha bisogno, è, è differente. Come mi stanno proprio dicendo in questo momento, il tempo nel mondo dello spirito ha bisogno di tempo, cioè non è paragonabile al nostro. Um, questo non è, um, uh, noi non, non pensiamo che sia una cosa positiva o negativa, è, è differente, è come la materia, è come avere un corpo fisico, la nostra anima ha bisogno di fare, sempre per evolvere, esperienze in un corpo fisico, per evolvere, ma per appunto sentire, tipo l'esperienza de, del parto per le donne di creare la vita, l'esperienza del dolore, della morte, ma anche l'esperienza proprio del corpo. Pensiamo ad un atleta che lavora tanti mesi, tanti anni per arrivare a dei risultati importanti a livello agonistico, perché nel suo cammino, nella sua anima, c'è questa, questa, questa, questa particolarità. Poi abbiamo anche altri l'altra cosa che in questo mondo mi, in questo momento scusate, ne parlando del mondo dello spirito, è il condividere, il vivere assieme agli altri, assieme ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, tutte le persone che sono vicino, delle esperienze insieme per poter evolvere. Come abbiamo parlato pochi minuti fa, abbiamo detto L'amore, quindi la condivisione, una co due persone che formano una coppia, mm. che poi crea una famiglia, che poi creano altri figli, nipoti. Quindi anche queste sono tutte esperienze che hanno non un inizio su questa terra, su questa dimensione, sì, su questa terra, su questa dimensione materiale, ma bensì molto prima. Um, ho, visto, ho avuto tanti la mia esperienza in questi anni in Italia, in Inghilterra e anche in Svizzera, ci sono state molte persone che hanno voluto sapere, per essere più veloci, visualizzare il tempo, che uh, la loro, cosa facevano nella vita precedente. Con specifiche tecniche si può avere la um, la capacità, il modo di avere alcune informazioni, ma non tutte, perché come ben sapete, quando torniamo nel mondo spirituale, eh, ricordiamo che in questo momento mi confermano tutta la nostra vita, anche quei ricordi quando eravamo bambini, che la nostra mente mentalmente ment ha, ha dimenticato, per poi raccogliere tutte queste informazioni e vivere e comprendere al meglio e poi quando un giorno ci reincarneremo e vi dico che ci siamo tutti reincarnati perché siamo qui, nessuno, pochissimi rimangono nel mondo dello spirito e poi parleremo anche di questo, ci reincarneremo, dimenticheremo le vite precedenti, quello che abbiamo, il motivo che abbiamo deciso di tornare nel mondo terreno perché abbiamo bisogno di avere una vita senza dei specifici ricordi per affrontare delle esperienze particolari per poter evolvere. Una cosa che non vi ho detto, um, ma forse lo già sapete, um, lascio molto parlare il del mondo dello spirito e se mi vedete che guardo intorno a qualche parte è perché il mondo dello spirito um, mi sta parlando, come anche in questo momento c'è una persona una bambina in particolare che è qui che è due giorni che è qua con me ma dico con noi che sono sicuro che dopo parlerà questa bambina si chiama ann marie ed è una bambina speciale molto speciale che sta lavorando con me negli ultimi periodi ecco questa bambina vi faccio un esempio non si è mai incarnata ci sono anime, e in questo momento mi dicono che, possono, che può succedere anche ad alcune anime che sono rincarnate, che arriveranno a un punto dove non si rincarneranno più. Avranno completato il loro ciclo di evoluzione e rimarranno nel mondo dello spirito, in un livello molto alto, molto alto inteso dove c'è una conoscenza, una purezza delle informazioni e dell'amore divino elevato a differenza di chi trapassa da poco. Mi dicono in questo momento, la mia guida mi dice in questo momento, che per arrivare a quel livello non è... <ride> ha fatto una battuta, mi ha detto, non dovete fare degli esami, ma delle esperienze. E ogni anima, quando sarà il momento, ha diritto e la capacità di arrivare in quel determinato posto determinato livello, ma um, tutto e poter vivere la vita spirituale in quella determinata condizione. Nel mondo dello spirito ci sono delle regole, eh, vivrebbe a dire ferre, ma delle regole giuste, uh, sono molto democratici e um, hanno un ordine ben preciso, ma estremamente preciso, non ci sono sgarri adesso vedo sette persone che mi del mondo dello spirito che mi fanno un sorriso e mi dicono, sì un po di sgarri ci sono ma sono sempre nel rispetto del tutto del tutto di coloro che sono che interagiscono con queste con loro queste anime che interagiscono fra di loro delle anime incarnate che interagiscono anche loro ma soprattutto per coloro al, al di sopra ah, hanno ci sono livelli, ma non livelli, non pensiamo a un esercito dove ci sono persone con vari gradi. Lì si basa um, con concetti di purezza, di apprendimento, di amore e di condivisione. Questo è il loro livello di, um, chiamiamoli di gradi per farvi capire. Uh, la mia guida mi ha detto, dai un'occhiata ai messaggi, vediamo. Bene, vieni, siete in tantissimi anche stasera, sono molto contento, mi fa piacere, è sempre un piacere avervi tutti qua questa sera. Allora, una particolarità che appunto per l'evoluzione dell'anima sia nostra che ehm, di tutte le anime, sia nostra che del mondo dello spirito, è la credenza in Dio, che è differente della di una qualsiasi credenza religiosa, perché quello che le mie guidi mi dicono, per tante anime del mondo spirituale mi hanno detto, e anche attraverso diversi, di, differenti studi e eh, libri che possiamo trovare anche qui, è appunto avere una uh, piena e totale comprensione di Dio. Okay? Di Dio, ma soprattutto che c'è cioè, di qualcosa al di sopra di noi, molto più grande, e che, che dopo la morte c'è qualcosa, c'è una vita, c'è un, un nuovo inizio. C'è un, un qualcosa di molto profondo che la nostra mente attualmente non riesce a comprendere. Ed è giusto e va bene che si comprende, ma è importante che come, come stiamo facendo noi adesso qui su Focus 3.0, stiamo iniziando o percorrendo un cammino per poter progredire, ma soprattutto che va in un'unica... Vai, mi dicono in tre direzioni la prima è Dio ma Dio non inteso come colui al di sopra di tutto ma bensì colui che ci ha creato e ci ama e continua ad amarci questo è quello che, che um, dicono, mi vogliono farci capire che è amore Dio è amore Dio non punisce vi porto un esempio um, che qui potremmo parlare per ore ma cerco di farlo allora, Dio non punisce Dio, come detto, ci ama ok ma tante uh, può succedere, carica, anche an molte persone mi hanno chiesto cosa succede a chi non crede a Dio facciamo tre esempi chi non crede a Dio chi è di un'altra religione o chi commette degli atti eh, molto forti. Ne ho visto uno prima mentre mangiavo il telegiornale di una madre o di una bambina. Quello è un atto molto forte. Allora, quell'atto, eh, mi stanno proprio dicendo, è un atto molto forte, dove ci sono dei sistemi, dei meccanismi molto particolari che hanno portato a quello che è successo, adesso eh, non voglio entrare in cosa è successo, se, sicuramente sarà stato tutti, su, su tutti i giornali di questa mattina, per voi che siete in Italia, io l'ho letto su internet e anche al telegiornale prima, quindi è, è una situazione importante, molto importante. Per quanto invece riguarda la religione, nel mondo spirituale mi hanno detto che ci sono um, ma ho detto degli, degli stabili, dei, dei, dei, dei posti, dei, dei, dei luoghi dove aiutano le anime che arrivano le aiutano a pregare come pregavano sulla terra e a comprendere la differenza di una preghiera mentale di una preghiera in cui noi siamo stati abituati che va bene attenzione non è sbagliato che va bene e va bene anche la religione in cui noi siamo stati indottrinati cresciuti in base alla, nostra, alla credenza della nostra famiglia, alle credenze in cui viviamo. Non c'è ehm, la religione giusta, meno giusta o, come dicono adesso, più veloce, no. L'importante è che tutti, che tutte, scusate, tutte queste religioni arrivino a Dio, a comprendere che Dio è amore. Poi, come prima, abbiamo parlato di Dio amore e non punisce. Sì, Dio non punisce. Quando succedono atti particolari o quando la nostra anima eh, non crede, okay? non, credi, non, crede nel, non crede in Dio, non crede nella religione, non voglio neanche parlare non crede nel mondo dello spirito, perché a volte potrebbe essere difficile comprendere Ovviamente siamo, viviamo in una situazione, in una, in una popolazione dove si basa tutto su una scienza, su un qualcosa di ben concreto. Quindi quando si nasce in una struttura dove una volta che il corpo è morto è finito tutto, quindi può essere normale avere qualche titubanza all'inizio per poter comprendere che l'anima del nostro caro o dei nostri figli in particolare, vivono ancora un'altra dimensione. Quindi quando una persona, un nostro fratello, passa nel mondo dello spirito e non, um, non ha la concezione di Dio, nel mondo spirituale succede che rivive esattamente come viveva nel mondo terreno cioè alla ricerca di un qualche cosa non spirituale, non divino, quindi parliamo di qualcosa materiale, dove ha problemi perché non c'è la materialità. Okay? Quindi in una, la parola che mi dicono è in un loop, in un, in un cerchio che continua a, a cercare quello che sulla Terra non c'era più. Poi quest'anima che si colloca in una posizione nel mondo dello spirito, dove ci sono altre anime simili, simili a lui. Qui veramente nel mondo spirito i simili si attraggono, che non è una cosa brutta, è normale, perché hanno bisogno di evolvere insieme. Un bambino che inizia ad non potete non può studiare con uno che sta facendo un dottorato, farebbe fatica e poi anche viceversa. Quindi questa anima si trova in una situazione dove ha bisogno per un determinato tempo per l'evoluzione della propria anima, di comprendere che non è più nel mondo materiale, è nel mondo dello spirito dove principalmente esiste l'amore, e in particolare l'amore di Dio. Non so se c'è un, un messaggio qui adesso in diretto, o me l'ha detto il mondo dello spirito. Comunicare con Dio... Mi dicono che è talmente facile, ma è anche impossibile. No, questo viene dal mondo dello spirito. Uh, ovvero, Dio ci ascolta e in tanti modi ci risponde, ma noi non riusciamo a sentirlo. Mi dicono che ci ama, che ci manda tantissimi tipi di messaggi, ma anche proprio messaggi proprio, anche proprio scritti sui muri. Poi messaggi che la nostra mente, i nostri occhi possono comprendere. Ma ci manda anche dei messaggi attraverso messaggeri, come angeli, arcangeli, come spiriti guida altri, per farci comprendere la sua esistenza, ma soprattutto, anzi, qual è il, me il, il messaggio principale che Dio ci vuole dire? Amatevi, l'amore. Come ho detto all'inizio, non c'è un Dio che punisce. Se noi sbagliamo, veniamo puniti. No. Io, in, in, con tutte le volte che ho lavorato col mondo spirituale, in alcuni casi di persone che si sentivano di aver sbagliato, che saranno punite, o che i genitori hanno fatto un qualche cosa, che poi sa. Saranno... No, questo non avviene. vero. Certo, ho fatto quell'esempio di quello che è successo in questi giorni, quella è una cosa particolare, ma se, ehm, se non facciamo una determinata cosa che noi pensiamo che potrebbe essere non è detto che stiamo peccando, stiamo facendo qualcosa contro la volontà di Dio. Perché ricordiamoci che se Dio vuole che qualcosa, Dio ci ha dato il libero arbitrio, ma Dio è onnipotente, se vuole che qualcosa avvenga, avviene, ma se vuole che qualcosa non avvenga di sicuro non la fa succedere, che garantisco io che non la fa succedere. Okay. E la mia guida mi ha detto, ricordatevi sempre, l'amore verso Dio, ma oltre che l'amore anche il rispetto. Quindi l'amore, l'amore verso Dio, l'amore fra noi stessi e il rispetto. Rispettare le nostre, i nostri fratelli, i nostri vicini, i nostri le persone che vivono con noi, rispettare tutti coloro in cui non riusciamo a rispettare. Poi um, mi fanno presente di un'altra cosa, che a volte è più semplice rispettare, e c'è diciamo uno squilibrio, a volte è più semplice rispettare gli altri, eh, coloro che ci sono vicino senza creare tipi di problemi, e non rispettare se stessi o viceversa, può esserci situazione situazioni dove si rispetta unicamente se stessi e gli altri poi si devono adattare. Ecco, il mondo dello spirito mi dice, trovate un equilibrio, perché poi questo equilibrio che abbiamo appena parlato, nel mondo dello spirito già esiste. Lì c'è già un equilibrio e rispetto fra, ehm, fra tutte le anime. Non ci sono la parola che mi viene è rivalità fra un'anima o un'altra. Ebbene, si, si sentono e sono tutti uguali nel senso di rispetto. Poi sì, ovviamente ci sono anime dove hanno una conoscenza eh, maggiore, anche proprio parlando di nuovi pari di tempo, hanno molta più esperienza, sono stati nel mondo della luce per tantissimi anni o secoli. Adesso mi, mi dicono anche, anche proprio dagli inizi dei tempi. Certo, qui c'è un fortissimo senso di rispetto, ma mi dicono, il piccolo che è appena arrivato, no, ma ha detto, il piccolo che è appena arrivato dopo un po' di vita e di esperienza che ha fatto, loro lo portano allo stesso modo che portano, che, si, ehm, che interagiscono con, con le altre sfere del mondo dello spirito. Quindi loro senso di, di giudizio e di rispetto è notevole in confronto a quello che abbiamo noi. Ma mi dicono anche che questo è normale per noi avere differenze perché fa parte anche, fa parte appunto della nostra eh, evoluzione spirituale che dobbiamo fare qui eh, sulla, sulla Terra perché è di questo in cui noi siamo appunto rincarnati e abbiamo bisogno di vivere um, mi ha portato attenzione la mia, il mio spirito guida è un'altra cosa um, quando vi ho parlato che eh, eh, chi diciamo, passa nel mondo spirito senza non aver creduto in Dio um, ed è una specie di, um, di loop mentale, sulla materialità in non è che va in un posto brutto come viene scritto, va in una situazione dove c'è luce, ma in un modo, e questa... Loro allora, hanno sempre fatto esempio di vedere il mondo spirituale come una, una collina, eh, anzi poi una montagna, non una collina, che va eh, da un certo livello e sale. Eh, non è da lato basso, è una cosa graduale. Ovviamente più si ha conoscenza e più si avvicina alla luce, si riceve anche conoscenza. Siamo che chi ha bisogno di più tempo nel mondo spirito per comprendere, ecco, lì c'è una situazione dove sì, c'è la luce, però fanno, non è che fanno fatica, sono un po', hanno bisogno di molto più tempo. E una cosa importante che vado appena ha suggerito è che comunque ci, ha, ci sono tanti aiutanti nel mondo spirito, sono tante anime che aiutano chi è pena trapassato, chi, è pena, chi fa fatica a comprendere l'amore, chi non riesce a capire perché non, non ha, non, ha le mani ma non ha più il, il tatto, il tocco. Quello che, è, quello che mi dice è proprio importante che nessuno rimane lasciato solo, nessuno. Anche il peggior caso possibile, nessuno rimane lasciato solo nel mondo dello spirito, ma lasciano, questi aiutanti lasciano il tempo all'anima di fare i propri passi. Lasciano del tempo perché possono capire, non, non vengono presi e portati da un posto all'altro, ma bensì lasciano tempo per comprendere. E una volta compreso, già l'anima va avanti, progredisce da sola. Anche ovviamente, con l'aiuto di questi aiutanti spirituali. E fra gli aiutanti, la maggior parte dei casi, per chi ha. Questo problema è un po' sbagliato per chi non è molto, per chi non crede molto in Dio, nel mondo dello spirito, normalmente sono i familiari o un qualcuno in cui la mente razionale riesce a riconoscere. Quindi questo a volte aiuta, però mi preciso in una cosa, mi um, hanno fatto vedere anche dei numeri. Già, se una persona ha l'1% di credenza in Dio è già sulla buona strada. Non deve avere una credenza o avere una conoscenza o essere un sacerdote o un profeta. No, no, no. Basta avere una buona comprensione e ricevere l'amore di Dio per poter arrivare al mondo della luce e vivere ed evolvere insieme agli altri fratelli, fratelli e sorelle, verso un amore talmente puro, talmente importante, che qui sulla terra facciamo fatica a comprendere, ma solo quando si è nell'amore totale, si fa parte del totale, è parte del tutto. Qui mi dicono che siamo singoli, che si uniscono creano famiglie, persone, persone, amici invece là si è già parte di una famiglia globale si è già parte di un, un tutt'uno nessuno, dico, nessuno è eh, da solo nessuno ci sono anime che hanno bisogno di tempo anime di un po' di meno e invece altre anime che sono più... Um, hanno già avuto esperienze particolari in vite precedenti sulla vita attuale. Adesso il mio spirito fatto guida mi ha fatto una battuta. Mi ha fatto una battuta e mi ha, ha detto, tu che già parli con noi, eh, non pensare che vai, sei tanto più veloce. Ogni anima, anche di chi, come tanti di voi, comunica con il mondo dello spirito, lavora con energia sottile, ha bisogno dei propri tempi per evolvere il mondo dello spirito. Però già che eh, ne parliamo, ne meditiamo e l'abbiamo compreso nel nostro cuore, già questo è estremamente importante. Ok, la mia guida mi ha detto di leggere i messaggi, che c'è una domanda che vorrebbe rispondere. Allora io ho visto un messaggio che è tagliato a metà e Eccolo qua. trovato. Ed è sparito. State scrivendo in tantissimi ed è, ed è impossibile rispo... eh, leggerli. Comunque, presso poco, adesso l'ho letto velocemente perché... Quando il mio spirito guida mi dice di leggere i messaggi, mi dice fermati, leggi un messaggio, poi mi, me lo fa vedere lui. Non è che scelgo in base alla, alla foto o quello che è. Il messaggio, perché è, se, cerco, se provo a ricercarlo non lo trovo. Eh, l'ho visto, l'ho capito, è sparito e poi lo ritroverò. Comunque questa persona che l'ha scritto se vuole scriverlo va bene. Eh, il messaggio diceva, ho la paura, il terrore di svegliarmi o morire di svegliarmi essere dentro una bara, uh, allora, se questo, uh, beh, se uno, se il medico ti, ti diagnostica che, che si è morto poi uno si sveglia nella bara, sì, questo uno, il terrore, è un terrore, ok, ma quando, quando adesso la mia guida dice, quando va tutto per il verso giusto, quindi quando si passa nel mondo dello spirito, non, dice che sono pochissimi, pochissimi i casi dove, uh, vi, proprio mi dice, vi risvegliate dentro la bara. Fa, primo perché la bara non la vedete, quindi non è nella vostra memoria uh, terrena. Quindi la vostra mente non, non, non, non arriva, lì non ci va. Secondo, uh, chi vi aiuta, perché sono amici, sono due tipi di aiutanti, coloro che vi hanno fatto vedere, vi tirano, vi prendono per le mani e vi alzano, per far sì che voi cominciate a capire quello che è successo, poi vi portano in dimensioni un po' più elevate del mondo dello spirito, dove siete, poi ci sono altre entità del mondo dello spirito, altri aiutanti, che vi aiutano nel vostro percorso. Quindi, se passate nel mondo dello spirito, nella bara non ci rimanete, no, no, no, non vi vedete. Se vi svegliate nella bara, vuol dire che siete vivi, e questa è tutta un'altra un cosa. Um, adesso ho capito perché eh, la mia guida ha voluto parlare di questo uh, di farmi leggere questo messaggio che spero di averlo letto bene, compreso bene ma questo messaggio è stato un tramite per dirvi per farmi arrivare a quello che vuole farmi dire adesso che ritorna di nuovo a quello che abbiamo parlato in precedenza dell'amore di Dio dell'amore di se stessi e e poi della credenza che c'è vita oltre la morte. ma già nell'amore di Dio eh, va bene. Ora vi racconto un, un aneddoto che mi è successo tanti anni fa. Uh, io avevo attorno ai 20 anni, 19-20 anni, uh, una ragazza del mio, dove abitavo io in Italia, e ha fatto un incidente stradale ed è morta. Questa ragazza la conoscevo bene, uh, più o meno aveva la mia età, eh, quindi era giovane, quando è morta, era giovane, sono una ventina d'anni, o eh, forse un anno in meno di me, se non mi ricordo in preciso, e um, ovviamente eh, moltissime persone al funerale, i genitori straziati eh, è stata una cerimonia molto forte. Questa ragazza non, eh, non credeva, eh, non credeva in Dio mh, perché era giovane perché non, non credeva, ma non è mai stata giudicata questo, eh. che mi dicono? e mi ricordo che uh, io ho saputo l'incidente il giorno dopo, alla notte, di notte, di sera, veniva a parlare con me ed era abbastanza uh, turbata, non era contenta perché non capiva perché riusciva a parlare con me, non riusciva a parlare con i genitori, perché i genitori piangevano, Lei, la, Andava a casa, si muoveva, ma non, non capiva perché si muoveva talmente, era molto veloce. Lei pensava in un luogo e, e il secondo dopo lo, lo già era. Quindi proprio andava alla velocità del pensiero, non, non poteva toccare alcuni oggetti. Quindi era un po' turbato in questo modo. E non, comprende non comprendeva il tutto. Io mi ricordo che quella notte ho dormito molto poco e ho fatto tante... <ride> una lunghissima conversazione con lei e un pochettino si era calmata, però per lei è stato, per tanti lo sarà, uno shock molto importante, passare al mondo dello spirito, vedersi vivi ma non vedersi come siamo noi adesso. La particolare mi ricordo che eh, al funerale lei era arrabbiata, non era, diciamo, non era contenta perché ovviamente i genitori erano straziati e lei gli era vicino e gli toccava per dire uh, digli che io sono qua. Uh, poi mi ricordo che mi chiese anch'io, veniva da me, mi diceva, voglio dire, digli, non funziona così, non si può, e, e la particolarità di questo, uh, di, questo di, di, di, di cosa è successo durante la, la cerimonia, durante il funerale, um, c'è stato un punto che una delle mie guide ha detto, mi ha chiesto digli se, eh, se vuole andare nella luce, se vuole andare all'amore e io le ho chiesto, eh, lei la risposta è stata sì, va bene però ovviamente all'età giovane tutto, forse non era ancora chiara e c'è stato un, un, una, un evento particolare eh, che mi ha lasciato, è stato molto bello, eh, attenzione quando il prete ha benedetto la bara, quindi parliamo del nuovo della, della, della bara. Lei si era come froze, si era congelata, fermata e si è proprio girata. Sembrava proprio una bambola, si era girata di fronte a, al parroco. Quando ha benedetto, quindi quando l'acqua santa ha toccato la sua bara, lei ha cominciato pian piano a. A illuminarsi eh, il viso era andato molto più tranquillo, molto più sereno. E ho visto quattro persone del mondo dello spirito che si sono avvicinate a lei e gli hanno proprio allungato le mano: erano due da una parte e due dall'altra. E hanno allungato la mano per portarla con sé. E mi ricordo che si era girata e mi ha guardato e con la mano mi ha fatto ciao, e poi eh, è andata e eh, non l'ho più vista. E, e non è mai più tornata. Io ho sempre fatto, ho sempre avuto desideri di poter parlare con lei per sapere cosa sta facendo, come sta, anche più cosa sta facendo, perché so che sta bene. E non è mai venuto. Quindi è su questo è la particolarità, giusto per farti capi, ma giusto per farti capire, che anche um, alcuni um, da proprio riti come la benedizione, eh, non tanto l'acqua, la benedizione di tutte quelle persone quindi di nuovo l'unione delle persone verso una persona, verso un'anima, aiuta immensamente qualsiasi tipo di anima a progredire nel mondo dello spirito. Ho preso questo esempio, abbiamo preso questo esempio, ma hanno fatto parlare di questo esempio, perché so che qui ci sono tante mamme che hanno i propri figli nel mondo della, della luce, e quello che loro vogliono sono sorrisi. Quello che loro vogliono dalle mamme sono sorrisi. Sono preghiere. Vogliono vedervi felici. Perché quando voi siete felici, quando pensate loro, quando pensate loro che stanno bene, loro stanno bene. E anche, adesso mi parla di un, di un caso, di un ragazzo che ha, ha avuto un fortissimo incidente stradale, dove proprio ha avuto dell'amputazione al corpo veramente un qualcosa di molto importante e i genitori ne hanno sofferto e ovviamente continuano a soffrire di questo il ragazzo mi dice tia mia madre mio padre mio padre Antonio e poi mamma mi dice mamma che qua eh, mi allunga le braccia, mi fa vedere, fa, io qui veramente sto bene, e fa, mi, mi si stringe in cuore a vedere i miei genitori e mia sorella, che continuano a piangere, a soffrire, dice, mia sorella che era più giovane di lui, sta. Fa, lei pian piano sta, sta recuperando, si sta riprendendo, perché la sorella mi dice che... Eh, che si comunicano, si sentono, non si comunicano dici come stai facendo tu in questo modo, ma attraverso i sogni parlano fra di loro, riescono a comunicare, quindi lei è già un po' più calma, i genitori ovviamente sono straziati da questa perdita, questa perdita incredibile, quindi è difficile ed è anche comprensibile perdere un figlio, perché era, era giovane questo ragazzo, ed è venuto proprio qui questa sera appunto per dire, a mio padre Antonio, che lui è stravedeva per il padre, era proprio un modello per lui. Anche mi fa vedere il padre, questo signore alto, un bell'uomo, anche questo ragazzo, questo ragazzo era giovane, attorno ai.. 20-25 anni, era, era giovane ed è venuto appunto dire di, di pregare per lui, ma non di riempire la sala non so se alla la vedo, vedo dei fiori e della, nella sua foto, ma sì sono belli i fiori, è bello tutto, ma pregate perché io possa vedervi meglio, perché io possa vedere meglio i vostri cuori, perché sono pieni di dolore. E mi dice, come avete parlato prima, tutti noi, Dio per primo, tutti coloro che sono qua con me vogliono vedervi felici. Perché quando voi siete felici, la vostra anima emana una vibrazione che noi la percepiamo. Mi dice anche che percepisce, percepiscono l'energia ehm, sì, dell'anima quando non è contenta, la vibrazione dell'anima quando non è contenta, ma ovviamente quando si ride, quando si è felici, quando proprio vedete si ride, quando avete un bel sorriso e siete contenti, anche noi siamo contenti. Questo ragazzo aveva un nome corto, mi sembra Luca, ma il nome era corto. Ok, grazie. Un secondo. Leggo anche i messaggi, che ogni tanto mi dicono leggi i messaggi. Quando una persona va nell'oltre si incarna subito. Uh, la, risposta, um, la risposta diretta che mi ha detto anche la mia guida è, è no, non proprio subito. Uh, perché hanno bisogno di un'evoluzione un uh, per se stessi e poi una volta che hanno compreso um, ciò di cui hanno ancora bisogno di vivere sulla Terra, si incarnano. Ma, mi dicono che per eh, la procedura di reincarnazione non è tanto semplice e si decide quando si vuole ci sono dei um, ma detto proprio dei step Ci servono anche come delle autorizzazioni metodi cioè, più che più elementi possono far sì che un'anima se sono d'accordo che un'anima si rincarni. Uh, quindi non ha fatto un esempio se un, un signore anziano muore all'età so, molto vecchio e vuole rivedere i bambini, pop i popi nipoti non è che si rincarna dopo 5-6 anni per poter rivederli, dice no, c'è bisogno di tempo. E poi mi ribadisce il tempo dove siamo noi, qui nel mondo dello spirito, non è come il vostro. Quindi un anno qua da noi potrebbero essere secoli da voi, viceversa pochi minuti nel mondo della materia potrebbero essere decenni qua da noi ma quindi non pensate di, di fare un paragone one to one ma perché è differente e poi mi ripeto dipende da anima a anima c'è cioè chi ha bisogno di più tempo di riflettere di più di apprendere di più e chi invece dopo un po ha bisogno di tornare come possono esserci anche i casi di persone particolari che una volta, per un, che, una volta che, hanno, che passano nel mondo dello spirito per un determinato servizio che hanno fatto qua, sulla terra, nel mondo del mondo terreno, sulla terra, potrebbero non rincannarsi più. Ma qui, come sappiamo, ci sono delle leggi divine e del mondo dello spirito che non le sappiamo per certezza, non abbiamo la uh, certezza matematica che questo verrà però posso dirvi che persone che uh, fanno questo tipo di vita, beh innanzitutto non sono tante, però che fanno questo tipo di vita già lo sanno prima di passare nel mondo dello spirito, che la loro anima rimarrà nel mondo dello spirito, poi, poi per progredire verso altri orizzonti, verso altre realtà, ma già l'anima di questa persona lo sa prima di passare e sicuramente quell'anima sta... Uh, facendo delle cose qui molto importanti eh, ma estremamente Quindi non parliamo di cioè parliamo di persone che hanno cambiato la vita che hanno cambiato la storia del mondo quelli, eh, ho visto proprio un nome come Gandhi ecco, lui potrebbe non essersi più incarnato potrebbe, perché adesso mi dicono o forse c'è ancora bisogno di uno come lui e deciderà di rincarnarsi di nuovo quindi come, come vedete nel mondo dello spirito tutto è possibile ed è aperto ad ogni cosa. Ok, tra un po' come ben sapete daremo spazio ai nostri amici di luce. Eccolo qua un messaggio, metto, a legge un messaggio a uh, Riccardo. Può un'anima farsi vedere? Eh, sì, um, io per esempio io le vedo. Poi c'è eh, il modo in cui si può vedere, eh, come abbiamo parlato in passato: può essere a livello di chiaroveggenza soggettiva, oggettiva, eh, quindi chiaroveggenza eh, soggettiva, cioè come sto facendo in questo momento, le vedo. Eh, per esempio, il ragazzo che ha parlato prima, che ha fatto un incidente, lo vedevo a livello soggettivo, il mio spirito guida. E altre anime le vedo in questo momento. Adesso le vedo perché c'è uno schermo, però sono attorno qua e qui. Quindi sì, si possono vedere. Poi si possono vedere attraverso i sogni, si possono far vedere in tantissimi modi. Poi ognuno ha il proprio metodo. che ehm, Quello che sto facendo io non è il metodo che deve andare bene per tutti. C'è chi usa altri strumenti, altri metodi, l'impressione fotografica, la metafonia, che anche questa è molto importante, chi utilizza la trans, quindi um, un'anima si, si può rappresentare attraverso una trasfigurazione, una transfisica, quindi sì, sicuramente, anzi, assolutamente un'anima può farsi vedere, poi dipende da noi in che modo riusciamo a farla, a riprodurla, a farla vedere, ma soprattutto accettarla, perché nel caso in cui sto parlando io adesso potrebbe essere congeniale per alcuni, per altri potrebbe essere difficile. Sarebbe meglio per alcuni un'altra tecnica, vederla in una trasfigurazione, sentire le voci attraverso la metafonia. Quindi ci sono tantissimi modi um, perché un'anima possa farsi vedere, soprattutto come mi dice adesso il mio, il mio compagno d'avventura, spirituale, <ride> mi dice, dipende da noi cosa vogliamo, cosa siamo pronti a ricevere, siamo pronti a venire e a ricevere, perché mh, mi parla che, come vi sto parlando io, sembra che sia tutto semplice da entrambi i casi, ma c'è molto lavoro, um, da sia dal mondo dello spirito, da chi è il medium, chi media da una dimensione all'altra, ma soprattutto anche chi riceve. Non tutti sono pronti per ricevere, ma non tanto pronti, non, forse non riescono ad accettare ancora. Ma quello che mi dicono è che loro hanno tempo, hanno tempo e, a, e ci, ci, amano, ci amano e ci rispettano per la decisione che noi prenderemo. Se noi mi, vuole, la mia guida vuole chiarire un punto. Se noi non vogliamo ricevere messaggi al mondo dello spirito, dice, ok, va bene, non è un problema. Importante che il vostro pensiero, il vostro cuore, sia verso Dio, verso un qualcosa, verso il nostro padre, un qualcosa di più grande. Già questo va bene. Ma se noi siamo già rivolti verso questa concezione, verso Dio, verso l'amore, poi non è complicato fare il prossimo passo e parlare con mondo dello spirito parlando di passo mi avete fatto ogni di mente una, una situazione che mi è successa un, una settimana fa eh, Ho conosciuto una persona che anche lei sta imparando sta lavorando con la minorità abbastanza brava e il padre è, studiava, o studio, studiava teologia. Quindi quando questa persona me l'ha detto, la mia guida mi ha detto che i figli sono il passo successivo, ovvero quel qualche cosa che non viene scritto su con i libri, ma è scritto in tutte le anime, ovvero la luce del mondo dello spirito. Ok, quindi legge un altro messaggino. Scrivete tanti qua, che fa piacere. Oh, eccolo, questo qui l'ho trovato. Stefania Contastino Costantino, scusa, e i bambini morti nell'Utah non mai nati vivi, cosa succede? Allora, guarda, posso dirti che questa domanda mi è, ehm, mi è arrivata una settimana fa, quindi mi ha fatto piacere, estremamente piacere che l'hai fatta. Allora, per i bambini che non sono mai nati: Okay, che vogliono nell'utero, ma anche dopo pochi secondi eh, o anzi quello che mi ha appena detto che l'anima si incarna anche dopo pochi secondi e vivono come, vivono, si comportano come se fossero nati. Ovviamente non hanno fatto determinati tipi di esperienze perché essendo ancora nell'utero, nella, eh, nella pancia della madre, fanno determinate esperienze, perché anche lì ci sono delle esperienze importanti, mi dicono. Però ovviamente la loro evoluzione, anche in quel caso, è veloce. Non tanto in base al tempo che stanno nel grembo della madre, ma bensì a quello che devono apprendere, perché il massimo che stanno nel grembo sono nove mesi, quindi in base a quello che hanno vissuto, provato, poi mi aggiungono anche una parola, sofferto, Um, poi nel mondo dello spirito loro hanno un'evoluzione un po' più um, veloce ci sono uh, teorie che uh, i bambini appena allora, quelli, già, quelli che nascono quelli uh, che rimangono nel grembo della madre indicativamente la risposta è questa ma ci sono bambini che nascono uh, che uh, purtroppo Oppure, quando nel momento passa il mondo dello spirito, dicono vanno direttamente in paradiso e sono tranquilli. Mm, Dipende ovviamente cosa fanno nella vita. Se sono bambini, ecco l'esempio che mi è appena arrivato, quello di questa sera, questo telegiornale: quella bambina avrà un'evoluzione nel mondo dello spirito particolare. Lei è stato un mezzo, uno strumento per creare, scatenare alcune cose. Poi lì si dovrebbe tornare analizzare con determinate tecniche per capire perché quest'anima di questa bambina si è incarnata adesso, per, per poi passarsi al mondo spirito 5 anni, ma questo è un discorso complicato, cioè non è complicato è molto lungo e, e poi bisogna interpellare il mondo spirito in un certo modo per avere delle, delle risposte che possono aiutare però diciamo che se un bambino come un adulto si comporta in un certo modo si comporta bene l'evoluzione è è per, uguale per tutte le aree, poi se, se sono bambini complicati, ma complicati non che rubano le caramelle, molto più complicati, è lì come, come per gli adulti, poi normalmente i bambini vanno un pochettino un po' più veloci, quelli che nascono in grembo eh, la cosa è un po' più differente, un po' più veloce, ma ricordiamoci che i bambini eh, che vivono in grembo della madre per un determinato periodo, anche lì c'è un motivo perché quell'anima deve vivere unicamente nel grembo della madre. C'è un motivo ben preciso. E la maggior parte, ma non sempre, la maggior parte dei casi, il bambino comunque, eh, non, eh, quando nel mondo spirito è felice, non è che ce l'ha con la madre perché non è nato. Poi bisogna anche capire anche perché non è nato. vai dei casi, casi, ma normalmente tutte le persone tutti i bambini, che, io, bambini non nati, bambini che non hanno messo i piedi per terra, eh, normalmente eh, sono in un posto della luce, um, è, è molto lucente, sono in un, un posto molto, uh, molto bello. Ma è importante, questo mh, è veramente una cosa che mi stanno, a poi l'ho anche vissuto, devono essere, essere riconosciuti, perché le anime, non solo dei bambini, ma di tutti, anche dei nostri genitori, non dobbiamo pensare che una volta che sono nel mondo dello spirito sono a posto e stanno bene. No, dobbiamo continuare ad amarli, a pregare per loro, a stare un pensiero, a riconoscerli, soprattutto i bambini. Un bambino che vive un po' di mesi, un po' di giorni nel cremo della madre e poi viene dimenticato, beh, quel bambino nel mondo dello spirito poi non sarà contento, ma se la madre lo riconosce, e lo ama per quello che le può amare, l'evoluzione di questo bambino sarà um, perpetua e veloce, come tutte le altre anime. Quindi è estremamente, me lo sto dicendo, è estremamente importante riconoscere anche i bambini che hanno ne vissuto nel grembo nella madre per il tempo che devono vivere. Allora, mi dicono di nuovo di leggere qualche messaggio. Ah, questa, questa mi piace. Se io ho paura di fare il trapasso, se io ho paura di morire, assolutamente sì. <ride> Come tutti, so cosa c'è di là, però ho tanta paura preferirei stare qui ancora, ancora, per un bel po' di anni. Poi, quando sarà il mio momento, uh, beh, guarda, uh, aspetta che non ti ho detto il tuo nome, è durina, um, hai fatto ridere tutti quelli che erano vicino a me. Qui tu, Vicino a me, nel senso il mondo dello spirito. Quindi sì, ho paura del trapasso, ho paura della morte, come tutti, certo. Allora, la mia guida è vicino, uh, cerca bene nei messaggi, Eh, fratello, l'ho trovato. Allora, Manola, Fanasca, scusa, ma io ho una domanda. Ho chiesto ad un leggente notizia di mio padre morto 13 anni fa. E mi ha detto che non è ancora arrivato in cena. Non è ancora in Vuol dire che non si... Dire... Cosa dire? Dove si trova? Ah, sì, dove si trova. Allora, è, come abbiamo parlato prima, in una, una situazione dove il tempo è differente. Per noi sono stati 13 anni, per lui un'ora, due, un mese e sta imparando ad accettare il mondo dello spirito e accettare il mondo dello spirito comprendere l'amore di chi è attorno a lui e una volta, una volta quando avrà accettato questo sarà pronto poi riuscirà a comunicare con noi ma hanno appena detto che la puoi, lo puoi aiutare pregando per lui qui mi parla anche proprio di un proprio fare se cioè sei religiosa proprio di delle messe um, anche se um, perché lui vede eh, il cimitero a lapide come un punto di incontro, come un, una congiunzione, un anello tra un, una dimensione e l'altra, quindi andarlo a trovare e parlargli molto parlare molto nel senso non cercare di fare una conversazione one to one ma, ma bensì pregare per lui, cioè comincia, che lui cominci a sentire l'energia, una determinata energia che viene dalla terra che è, proprio arriva su verso di lui e, e lo aiuta, poi come mi dicono anche adesso quando sarà il momento farà il passo, riuscirà a evolvere da solo, ma non è da solo, okay? Ci sono quattro persone, anche in questo caso ci sono quattro persone vicino a lui che, che lo aiutano. Però deve fare lui il primo passo. Che le sta facendo, mi dicono. Coi suoi tempi le sta facendo. Quindi quando sarà il momento lo farà, però mi dicono anche... Ehm, ma ha proprio detto questo. Mh, fai quello che ti abbiamo consigliato, ma non cercare di ingaggiare, in inglese, engage, ingaggiare una conversazione con lui perché sarebbe difficile. Poi vi dice, riusciremo a darti delle informazioni per lui, i suoi amici, che sarebbero gli aiutanti, fanno da tramite se c'è bisogno di un colloquio, di parlare con lui, ma è più importante che lui riceva qualcosa Qualcosa, qualcosa di importante da voi che sia lui a darvi delle informazioni, perché al momento ha bisogno appunto di, di, di comprendere dov'è. Però, mi ripete, le vedo che ha messo le mani in un certo modo nel mio spirito guido, dov'è sta bene, non è, non è in un brutto posto, ha bisogno di lavorare, però non è disperso in una valle strana ok, sento che si sta avvicinando scusate ho preso l'acqua sento che si stanno avvicinando in tanti adesso eh. però mi hanno detto leggi un altro messaggio ok, un bambino allora, Cristina e Magnano un bambino monato, mai nato Può ritornare per rinascere nella stessa madre o nella stessa famiglia? Ok, bella domanda. E... Allora, la risposta che mi hanno detto, ha eh, fatto il dito così, ha detto dipende. Poi ho fatto anche sopra le ciglia, dipende. Um, può tornare nella stessa famiglia, nella stessa epoca? Mi ha detto no. Uh, può ritornare dopo diverse generazioni? Sì. non tanto perché lui ha bisogno del tempo, il bambino ha bisogno del tempo, ma bensì perché siamo noi, quindi noi inteso i genitori, figli e fratelli, nipoti e così via, come se ci avesse un cambio generazionale, ora può tornare altrimenti, poi come se lui avesse lasciato un'impronta, la sua anima ha lasciato un'impronta nelle altre anime e c'è anche uno squilibrio karmico, quindi poi è come un, un, una coppia che si ripete, invece passato un tot di generazioni, ri, rinizio, viene dimenticato e rinizia come era nuovo. Dimenticato non nel senso dimenticato che non esiste più, ma non c'è più questa impronta della sua anima in quel periodo. Quindi si può tornare, ma molto più avanti. Ok. Comunque... Um, la mia guida mi ha detto che la prossima volta eh, che faremo una live mi ha detto che si metterà qua, Ho ha fatto vedere che c'ha il pezzo di carta, la pene e comincerà a scrivere tutte le vostre domande, risponderà alle vostre domande, prenderà appunti. Ah, stasera è, è, è simpatico, è spiritoso. È una cosa buona. Allora, leggiamo... Mary Urban, allora non tutti possono parlare, allora tutti possono parlare fra di loro e possono parlare fra di noi se ci è stato dato modo che avvenga. Cioè se noi dobbiamo parlare, la, la, la signora di prima parlava del padre, se qualcuno al di sopra del padre dice sì, tua figlia può ricevere informazioni, poi mandano vari aiutanti e far sì che um, parlino mi succede tantissime volte che il mio spirito guida fa da, da medium, da mediatore tra un'anima e me stesso Se sì, questo succede qui possono parlare ma dipende se noi dobbiamo ricevere o no, l'informazione diciamo che le anime fra, fra di loro parlano sempre quello sì come parliamo fra di noi sempre fra di noi ok ok mi dice di nuovo, leggi, leggi, perché poi ci sarà da lavorare. Ok. Eccolo qui. Um, Mariella Natore, mamma ti chiedo sempre se stai bene, ma ancora non riesco a sentirti. Ok, ok. Allora, in questo caso, quindi rispondo alla domanda precedente, sento la presenza di una signora, una presenza di una madre, una presenza, una presenza femminile, una presenza di una madre, ma questa signora non parla, è la mia guida che fa che... Um, inter exchange, il cambio dell'informazione, stasera parlo in inglese, questa signora era una signora che ha un carattere molto buono, è una signora che um, si dedicava molto agli altri, si dedicava molto alla famiglia, una signora che avrebbe fatto di tutto per, um, per la famiglia, per le persone che erano vicino. E infatti nel mondo dello spirito sta facendo di tutto per aiutare gli altri. È una signora che ha messo sempre di fronte gli altri prima di lei e in tanti l'hanno, mi dice anche adesso, in tanti l'hanno sempre ringraziata di questo. È una signora che si tirava sempre sulle mani che si dava da fare. Poi era, gli piaceva tantissimo farla cucinare le faccende in casa, mi dicono, mi, dico, mi rendono presente che... La sua casa era sempre in ordine, era pulita, era uh, una signora che voleva, proprio gli piaceva l'ordine e, um, e voleva far sì che quando le altre persone entravano nella sua casa, venivano accolte, la parola giusta, accolta nella sua casa, stessero bene, trovassero l'ordine, il pulito, il pulito non che era sporco, il pulito nel senso dell'ordine. Ha amato le figlie, mi parla di due figlie. Mi parla anche del marito, il marito invece era, vedo che fanno i sorrisi, era l'opposto, una persona un po' più determinata, rigida, eh, pensava, era convinto dei suoi pensieri, ma questa grande differenza di carattere fra i due le univa. Mi dice che le univa in un amore, um, un amore particolare, um, dove solo loro lo capivano, esternamente non si capiva, neanche le figlie lo capivano, però mi dicono che solo che adesso che sono nel mondo dello spirito riescono a capire questo. Però c'era amore. Il motivo per cui tu non la senti ancora, il primo è che è veramente indaffarata, è una signora che sta facendo eh, di tutto. È una posizione del mondo dello spirito molto lucente, quindi non è che non è in grado di parlare, anzi lo può fare, ma in questo caso è la mia guida che sta facendo da intermediario, da interprete, inter intermediario, perché lei è, come dicevo prima, sta lavorando ed è, non voglio dire è molto impegnata e non può venire ma è come se sta aspettando un qualche cosa da, da, da voi, da te, sulla terra, per far sì che lei possa di nuovo comunicare con voi, ma la parola che mi è arrivata è abbracciarvi, che possa abbracciarvi eh, di nuovo come una volta. Adesso la mia guida mi dice c'è bisogno di tempo da parte vostra, fa lei e ok. Anzi, dice, sta veramente bene. <ride> Molto indaffarata. Ok. Allora, in questo momento, come vedete, sto bevendo tanto. L'energia qua è cambiata. È migliorata. Allora, io ho una... una bellissima bambina nel mondo dello spirito, non è mia, è una guida, che um, mi aiuta a parlare con entità che non si sono mai incarnate, quindi entità veramente importanti, ma veramente importanti, non stiamo parlando di um, cioè, qualcosa molto importante. La bambina si chiama Anne-Marie, nome francese, una bellissima bambina, con due occhioni immensi, un sorriso incredibile. E adesso pian piano sta arrivando l'entità con cui lei lavora attraverso di me. Lui è estremamente contento. Estremamente contento di vedere quello che è, che è iniziato. Mi, io dico, mi dice, ma è la bambina che mi aiuta in questo caso, che um, che finalmente si è, i, i, la, la, la macchina da scrivere ha iniziato a battere a scrivere che finalmente la l'attesa è finita mi fa vedere che c'è bisogno di sistemare ancora un po il vestito l'abito è nuovo e Va un attimino sistemato una spalla. Va sistemato, però l'abito va bene. Mi dice, fa il sarto o la sarta che l'ha fatto, che l'ha portato, no, che è stata consigliata. Ha detto va bene e soprattutto gli piace. che questo tipo di vestito diventi uno strumento, un metodo per dare delle informazioni talmente importanti e precise dove porti proprio una scossa ad alcune persone attraverso un'altra che, che è qui sulla terra con noi e porti un'espansione di coscienza talmente forte e importante perché in questo caso quello che è stato iniziato, di, portare, di poter parlare con tutti, di poter portare informazioni di un certo spessore, di un certo valore, posso portare dei risultati perché queste, per queste parole, sono già state lette e comprese. Quindi ora si passa alla cattedra, si passa a un qualcosa di dinamica importante la prima fase è stata data sono state date le informazioni sono state mi fa vedere la macchina a scrivere sono state battute tante lettere tante parole adesso è il momento di metterle in atto di metterle in atto e di metterle in movimento Ora, chi ha letto ha la conoscenza, ma deve essere seguita e aiutata da persone che erano dietro la macchina da scrivere, dove anche oggi possono e riescono a scrivere molto meglio di prima. E tutte le informazioni che che che dovrete ricevere arriveranno più velocemente di quanto immaginate poi l'ha detto a me forse la persona che sta seguendo questo video ha capito ma sta dicendo a me è più veloce di quanto pensi però l'ha messo al plurale perché poi tutte queste informazioni che vanno divulgate saranno beneficio di tutti e ne verranno divulgate molte informazioni questo non è, è un'energia importante e poi la bambina mi, mi tocca e mi fa così ah, bravo si vede che ci riesce scusate ho condiviso un piccolo momento di gioia. I tempi cambieranno. E bisogna essere pronti. Quindi studiate, studiate, studiate. Le informazioni che avete ricevuto, i libri che sono stati scritti, sono dappertutto. è il momento di riboccarsi le maniche e mettere in atto. E per chi è dietro e davanti alla macchina a scrivere, ci sarà da divertirsi. Rido perché mi ha detto, poi tanto il vestito si sistema. Poi alla volta, farò, però questo è un vestito nuovo. Il primo vestito era per uno giovane. Questo vestito è per un uomo. Questa bambina è... Potrei chiamarlo Angelo. Vi ringrazia con tutto il cuore, vi ringrazia tutti, tutti quelli che sono qui in questo momento, tutti quelli che vedranno questo video e altri video, tutti coloro che non lo vedranno, non ascolteranno, non vedranno questo video, non leggeranno i libri. Lui io vi ringrazio tutti, ma vi amo tutti, tutti e che siete una delle più belle creazioni che Dio ha fatto e per noi essere qui è un piacere immenso e poi vedo adesso non so se è lui o la bambina che fanno così a me, è un'altra persona dall'altra parte mi dicono vedrai quanto ci divertiremo, perché la vita è gioia, dovete divertirvi, dovete amare, dovete essere felici, l'amore, mi dici questo ragazzo è da ora che parla d'amore, quella è la, una delle prime strade, l'amore. ha detto vi abbracerei tutti, e poi perché è molto spiritoso, detto, e ci riesco ad abbracciarvi tutti, e vi lascio in buone mani. Un caloroso saluto a tutti voi. non ero presto ok eh, questa energia non era anzi era importante molto importante qui adesso invece di bere dell'acqua dovrei bere della vodka quasi più forte Anche la bambina vuole salutarvi tutti. Ann Marie. Quindi anche lei mi ha detto leggi i messaggi, ok? Allora, vediamo, vediamo. Grazie Ann Marie, grazie Ann Marie. Ah, che bello. Bello, bello, mi piace. Comunque gli piace anche a lei che scrivete questi messaggi, perché l'entità di prima non è più qui. Ma la bambina eh, rimane qua. E tutta sera che è qua, è da due giorni che è qui con me. Due giorni, un giorno e mezzo. Eh, Silvia Zabotti avevo la sensazione che fosse Papa Voitiva, eh, no, no, non era lui um, comunque grazie di averlo um, Papa Voitiva è stato un grande un grande un grande Papa allora mi dicono cerca, cerca, cerca nei messaggi Allora, um, cambio di programma, La mia guida mi ha detto che c'è bisogno di assestare un attimo le energie e mi ha detto di parlare di una cosa che non ho parlato, ovvero i, i compiti per casa, ok? Io so che voi tutti avete fatto i compiti, avete lavorato, immagino, o oh, ne altre volte abbiamo parlato di come um, imparare a comunicare con il mondo del spirito, quindi con le tecniche della medianità, come nel mio caso, in questo caso, in questo video, uh, a livello mentale, di chiaroveggenza. Quindi, come ben sempre detto, si inizia con una o più preghiere per poi concludere con um, una chiusura. Quindi vi ho fatto l'esempio la volta scorsa, anche la volta precedente, della campana dorata che chiude e vi mantiene chiusi dal mondo dello spirito. Okay? Quindi, abbiamo imparato a sentire le percezioni e in alcuni di voi per alcuni di voi anche avete provato a vederli, vederli nella vostra mente, avere una raffigurazione, un'immagine oppure a sentirli, udirli, così se potete udirlo con la vostra mente o sentire una voce esterna, anche in questo caso. Quindi questo è un esercizio che ho fatto precedentemente. Ora come ultimo esercizio che faremo, che vi do da fare come compito per casa, mh? e quindi sapete, riuscite a percepire quando il mondo spirituale è vicino a voi, mh? riuscite in qualche modo a vedere o a sentire il mondo spirituale, quindi invece di concentrarvi su lineamenti fisici o a livello uditivo, perché potete avere l'idea di pensare che forse la nostra mente, forse vedo qualcuno che penso che ci sia, ora la cosa più importante su cui lavorare è il sentimento, le sensazioni che vi provano. Prima vi ho fatto un esempio di quella signora che amava le figlie, che lavorava molto, l'avevo vista abbastanza nitidamente questa signora, ma la cosa più importante che, voleva, che esprimeva era appunto il suo voler aiutare gli altri. Ecco. Quindi, appunto, lavoriamo su come percepire queste, queste sensazioni, questi sentimenti. Ovvero, semplicemente lasciatevi, fate come dobbiamo la preghiera, la meditazione, mettete in uno stato che siete tranquilli, non pensate che avete solo mezz'ora perché poi dovete non so, fare qualcos'altro. Um, dovete essere veramente tranquilli. Mettetevi, non lo fate alla sera tardi perché poi siete stanchi e la mente ce ne va per conto suo, ma vi si rimanete in uno stato sereno, che sapete che potete farlo. Se avete persone in casa va bene, ma state in un luogo, in una camera dove siete tranquilli. Quindi rilassate, mettete uno stato di benedità attiva, quindi espandete il vostro campo aurico partite dall'alto, potete lavorare sui sette chakra, partite dall'alto, vi espandete, quando cominciate a percepire qualcuno nel mondo spirituale, non focalizzatevi unicamente uh, a livello di chiaroveggenza, quindi per vedere i lineamenti della persona, per riconoscerla o per uh, ascoltarsi se c'è qualcosa, ma vi seguite i sentimenti. Quello che i, i, scusate, i sentimenti che vi trasmette, le emozioni che vi trasmette, il carattere che questa persona um, aveva. Dimenticatevi la parte esterna, tutto interno. Lavorate su quello con i vostri tempi, non aspettate un risultato dopo 5 minuti. Ci sono persone che lo possono fare, ci sono persone che hanno bisogno di mesi. Va bene anche se ci, ci vogliono dei mesi. Va bene. Vi arriverà ciò che è giusto per la vostra anima, ciò che è giusto per la vostra evoluzione. Ma ricordatevi sempre, pregate per iniziare sempre e chiudetevi con la campana di vetro, la campana di vetro, la sì, campana dorata, quando avete finito. Non rimanete aperte al mondo dello spirito pensando che poi vi arriva dopo mentre lavati i piatti. No, può succedere questo, ma non, non, non è, una, è una pratica sbagliata, non va bene. Vi faccio un esempio io che lo sto, faccio da tanti anni. Uh, oggi ero in ufficio a Londra, mi viene in automatico di non parlare col mondo dello spirito è diventata una cosa automatica quindi quando si è in certe situazioni al lavoro con altri quando si guida la macchina mai datevi degli orari e iniziate la vostra meditazione o i vostri esercizi Qui in Inghilterra c'era una scuola no scusate una scuola c'era una, una teoria di una scuola che eh, tutti lo facevano tanto tempo fa e fa, non so se lo fanno ancora, ma io ci andavo due volte alla settimana, dove tutti i giorni, nello stesso momento, nello stesso periodo, eh, lavoravano con la medianità. età, quindi creavano una routine sia per noi che per il mondo dello spirito per poter eh, appunto lavorare e, e da lì in entrambi, quindi il medium e, e, e, e il mondo dello spirito, avevano appunto. Un punto di sincronizzazione perfetto perché l'energia era già preparata, loro erano pronti ed era sempre lo stesso giorno, e lo st stesso giorno era una volta, nei stessi giorni, specifici giorni e settimane, alla stessa orari. Qui c'è una preparazione entrambi. Um, fare contatti, mettersi così, provare, non va bene, cioè, se siete all'inizio non va bene, dovete avere un metodo ben stabile e, um, e, e, e lavorare. Poi se avete domande scrivetelo, mandatemi un'email, ecco l'email ve la do adesso, una voce dalle nuvole, chiocciolina So che c'è gente che ha cercato di contattarmi via Facebook o YouTube, mandatemi un'email, le mail le vedo subito, Facebook sì lo guardo, YouTube un po' di meno, quindi se avete bisogno se volete contattarmi mi mandate un'email okay. poi semmai rispondo un po' di messaggi qui su Facebook dopo così mi scrivo anche l'email se avete bisogno e, e rispondo volentieri cerco di fare il mio meglio di rispondere a tutti mi, richiamo, mi mandate tanti email mi fa tanto piacere e cerco di fare il mio, del mio meglio anche di rispondervi ora la mia guida mi ha detto leggi i messaggi trovato. Uh, Gemma Murgia, la mia bimba di 8 anni, appena compiuti, miei, ha una sensibilità particolare, mi racconta cose strane, di quando in cielo prima di nascere, si emoziona raccontando cose che non hanno vissuto, io non voglio tornare, ah non voglio torparle le ali, non voglio abbia paura, pochi giorni fa ho volato di vedere un angelo nel cielo, io purtroppo l'ho visto solo un tino bianco luminoso, lei diceva di vedere ali, il viso, avrei aiutarla, di sentire persone, non Come posso inzarla e non partire eh, ancora la bambina? Allora, guarda, eh, Gemma Burgia. Eh, grazie al messaggio. Eh, la risposta è, è, è, com è come quando ero io da bambino. Quindi 8 anni, era appunto, sì, sette, 8 anni anch'io. Quindi la bambina, tua figlia, vede il mondo dello spirito, vede gli angeli, che è una cosa ottima tappare le ali l'importante come è successo anche per me è capire la ma già a otto anni secondo me già lo fa è capire la differenza ovviamente dal mondo dalle persone del mondo dello spirito e le persone incarnate come noi ecco quello è l'essenziale che deve ma a otto anni già lo sa poi mi parlava ha preso paura aspetta ah Pochi giorni fa ho urlato di vedere un angelo nel cielo. Ecco, um, beh, direi che, che se vedi gli angeli è veramente una cosa importante. Um, quello che puoi insegnare alla bambina è come parlavo prima di, di regole, nel senso lavorare in uno specifico orario, specifici giorni. Nel suo caso, se lei è una medium natu naturale che è nata medium, di dire proprio la bambina, di dire non tu, la bambina di dire in mondo spirituale. Venite solo in specifici orari, specifici giorni perché io devo dormire, devo andare a scuola e quant'altro. E, e, e il mondo spirituale lo fa, l'ha fatto con me. Mia mamma ha usato un metodo eh, con un giocattolo, forse perché poi la notte la chiamavo, mamma guarda che c'è qualcuno, mamma guarda che vedo questi, e poi poveretta era stanca anche lei, ma ha dato un, un giocattolo, un robot, e mi ha detto, ok, di al robot che queste persone devono andare a dormire anche loro. E io lo dicevo, e il mondo spirituale andava a dormire, non perché lo dicevo al robot, eh, scusa, andava a dormire, andava via, non perché il robot lo diceva il robot, perché il mondo spirituale capiva che io non potevo, non potevo più comunicare con loro, avevo bisogno di dormire. Perché un altro punto importante è che se noi vogliamo sempre comunicare con loro, poi ci sono persone, anime, nel mondo dello spirito, che vogliono comunicare. Poi nel tuo caso eh, devo capire quanto può comunicare una bambina di 8 anni. Diciamo che io personalmente, come anche i miei figli, hanno una situazione simile. Non, non la farei una cosa pubblica, la terrei così, poi vediamo negli anni come poi evolve la figlia. Se evolve è bene, se si ferma, dipende come va. Diciamo che già dargli un po' di, di questi tipi di regole può aiutare innanzitutto la bambina, e poi anche voi che siete i genitori. Bene. Un altro messaggino. Mi puoi ridire l'email? Sì, una voce dalle nuvole @chiocciolinavivaldi.net. Comunque dopo la riscrivo. Eccola qua. Allora, siete due... Eh, eh vorrei farne una alla volta, ma siete due. Allora, Cristina Gemma Davis. Eh, Riccardo, scusa, ma i nostri cari sentono la mancanza nostra e viceversa? Loro sentono... Eh, cioè, sì, sentono la nostra mancanza, ma non che, che non pensiamo loro, che c'è un distacco di sentimento. Quello sì che lo sentono, ma a livello fisico no, perché sanno che adesso sono una dimensione dove possono interagire a livello di sentimenti con noi senza, um, senza dei problemi che avevano nel mondo, nel mondo terreno. Però uh, loro riescono a vedere dove siamo, cosa stiamo facendo noi. Um, la mia guida mi fa un esempio, dice, noi basta che giriamo la testa e da dove siamo vi vediamo pensa ad avere un binocolo grande e noi vi vediamo da ogni parte. Ma noi riusciamo sempre a vedervi. Ma quello che ci manca è il vostro sentimento, che non, è, un, non è che non c'è in alcuni casi, non c'è un, um, un continuo cambio tra loro e noi. Quello, quello sì, quello gli manca. Ma per il resto loro ci vedono sempre, ci sono sempre vicini, mi dicono spesso loro, um, il loro dello spirito, è più vicino di quanto pensiamo noi e ci danno messaggi fisici di tanti tipi muovono i fiori cadono delle piume immagini alla, nelle finestre moltissime moltissime informazioni ci mandano l'importante è che noi rimaniamo aperti e ci eh, e ci avviciniamo loro un altro messaggino allora Marilena Cervellino mio papà è nell'oltre da due mesi a volte mi vengono in mente pensieri veloci che riguardano pensieri di mia madre nei suoi confronti dopo qualche giorno lei mi racconta fatti che riguardano quell'argomento e lui bella domanda allora da due mesi um, aspetta che lo chiedo alla mia guida mi dici che tu riesci a ricevere informazioni da lui ma sono, um, sono informazioni che prende da lui ma arrivano a te, cioè tu sei, sei, il, sei il tramite, ma nel momento non sta parlando lui, però c'è già un, un buon collegamento, mi dici che c'è già un buon collegamento che eh, può migliorare non, non solamente con lui, ma anche con altre anime, cioè poi metti in contatto con altre anime, amici che hai bisogno di, di fare esercizi, di strutturare un po' il, il, il metodo di comunicazione, ma mi dici che sei già un buon inizio. Però non è lui direttamente che manda messaggi a te. Sei tu che le vai a prendere. Perché tuo padre mi dice che nei nostri due, me i nostri due mesi hanno dato la possibilità a lui di comprendere molte cose di com'è nel mondo dello spirito, ma soprattutto quello che aiuta il, il, tuo, il tuo contatto è che c'è amore. Lui, lui ancora vi ama. C'è amore fra te e tua madre. Cioè, lui, lui, ecco come abbiamo parlato prima, che eh, lui diceva che se gli anni del mondo dello spirito ci vedevano, lui vi vede bene, ma vi vede molto bene e vi ama. Quindi, um, quindi questo è il motivo. Però mi dice che con un po' di lavoro puoi arrivare a dare risultati buoni. Luisa Brutese, bisogna che mi chiami per questo. Um. Aspettate che mi sta dicendo di cercare un altro messaggino, un messaggio. Eccolo qua. Menuce Tassoni. Io vorrei sapere di Gianfranco. Alcune volte ho delle sensazioni particolari e credo di averlo vicino. Altre volte penso che sia i miei pensieri. Allora, la risposta che la mia guida spirituale può dire è che sì, Gianfranco è vicino a te. Uh, però, mi dice che devi dargli un tempo, vi dovete dare un determinato tempo per poter riuscire a, a comunicare, perché tu hai come il desiderio e come anche lui ha il desiderio di comunicare però mi dice che um, non siete in equilibrio sono termini tecnici non, non siete in equilibrio a livello di comunicazione ma uh, dice di seguire l'esempio che, che ho detto prima specifici giorni specifici orari per poter comunicare così impara anche lui come migliorare la comunicazione con te e, attraverso una determinata tecnica, quindi se fai in questo, in questo modo poi i messaggi di Gianfranco, la sua, più che messaggi alla sua percezione, poi sarà più pulita e migliore, riuscirai a comunicare con lui in modo uh, diretto, anche se in questo momento mi dicono che tu ricevi, ricevi unicamente quando, e quando gli fai una domanda la risposta è è un po' uh, non è ben chiara uh, mi dice appunto perché c'è bisogno che ci lavori un uh, um, ci lavori un po' ci fai uh, un po' di lavoro su queste tecniche come ti te ho spiegato allora sto Ok, allora, e la mia guida vi, eh, mi ha detto che mi devo fermare, perché mi ha detto che l'energia è cambiata, mi ha detto fermati. Um, è stato molto contento anche stasera di essere qua con voi, e, um, mi ha detto, com come ha detto anche prima, che uh, per la prossima live che ci sarà, che dovrebbe essere in luglio, Um, di, porvi, di prepararvi delle domande uh, mi dice che non ci sono domande giusto o sbagliate um, quello che mi dice è non scrivete la prima cosa che vi, vi viene in mente bene, si sì, fatela vedere dal cuore poi ripete e alza la mano così non rispondo a tutti e eh, rispondo a chi vi ha alle persone che riesco a rispondere, però mi dice che lo farà ben volentieri. Ok. Um, bene, anche questa sera abbiamo fatto una diretta bellissima. Sono stato molto contento di essere stato qua con voi. Abbiamo ricevuto messaggi e informazioni molto importanti, in alcuni casi molto particolari. Come sempre ringrazio Anna Tamburini torre e il mio caro amico Enrico Balantini per avermi dato la possibilità di essere qui con voi su Focus 3.0, il mistero della vita. E come ho detto prima, Potete contattarmi via email, cercherò di rispondermi in tempi accettabili. Vi lascio con un fortissimo abbraccio e vi ringrazio infinitamente di aver seguito questa diretta su Focus 3.0, il mistero della vita. Buonanotte e buona serata a tutti.